Kim Kardashian torna a parlare delle foto in bikini, ero sconvolta. Tutti ricordano quando, tempo fa, Kim Kardashian è stata fotografata in bikini sulle spiagge del Messico. Adesso la regina dei reality torna a parlare di quelle foto. La polemica sulle foto in Messico. Qualche mese fa Kim Kardashian è stata fotografata mentre si trovava in Messico con la famiglia, la moglie di Kanye West sfoggiava sulla spiaggia un bikini molto minimal che ha ovviamente fatto gola a paparazzi e fotografi. Se questa non è la prima volta che Kim viene immortalata mentre si trova in costume e, anzi… Lei è decisamente felice di mostrare il suo fisico morbido e generoso ma scolpito dallallenamento, è sicuramente la prima volta che mostra le imperfezioni ai suoi fan. In quegli scatti Kim Kardashian è apparsa come una donna normale, ossia con i segni della cellulite sulle gambe, una cosa che colpisce tutte e, a quanto pare, sembra anche la regina dei reality. Nonostante questo dettaglio avrebbe dovuto farla apparire più vicina a noi, circa 100.000 persone hanno smesso di seguirla su Instagram, accusandola di aver mentito sul suo fisico e di aver propinato per anni un ideale di perfezione che in realtà non esiste. Lo sfogo di Kim Kardashian. Kim Kardashian è rimasta sconvolta quando si è trovata davanti quegli scatti in Messico, dopo alcuni giorni di silenzio però, la socialite ha deciso di intervenire, accusando i paparazzi di aver modificato quelle foto per vendere più copie e gettare discredito su di lei. A conferma della sua tesi, qualche giorno dopo è stata vista di nuovo al mare, ma stavolta con un lato B privo della tanto contestata buccia darancia. Ma, dopo qualche mese... Quelle foto tornano ancora a tormentarla. Nello scorso episodio del reality show Al Passo con i Kardashian, Kim ha detto che la visione di quelle immagini l'avevano decisamente sconvolta. Ho dovuto levare il tag da qualsiasi cosa. Sono dovuta andare su qualsiasi pagina e farlo su tutto. Io sono già piena di ansie per tutta questa questione della sicurezza e vivo su un livello di allerta abbastanza alto ha detto Kim riferendosi alla rapina subita a Parigi un anno fa tutta quella tensione che avevamo allepoca, sto cercando di evitarla. Quindi sto facendo tutto quello che è necessario per cercare di essere più riservata e discreta possibile, e poi arrivano loro e fanno le foto. E se queste non sono perfette, le persone iniziano a farti del body shaming e a criticarti. Ed è davvero frustrante. Non è la prima volta che Kim Kardashian parla di queste foto scattate ad aprile in Messico. Ospite della trasmissione TV Eve, ha confidato: Ho visto queste foto orribili di me stessa quando ero in vacanza in Messico e le persone continuavano a modificarle.